Affrontiamo un argomento semplice ma che è bene chiarire per, una, per non avere dubbi eh, durante l'analisi di circuiti elettrici in regime sinusoidale, quello del quale parleremo oggi è eh, l'aspetto dei generatori sinusoidali ideali di tensione e di corrente. Partiamo dal generatore ideale di tensione in regime sinusoidale, utilizziamo un simbolo eh, generico di generatore con la coppia di segni che accompagnano i terminali del generatore e indichiamo un fasore V per appunto dare un, un nome, un simbolo alla tensione ai capi del generatore. Il generatore in regime sinusoidale appunto avrà nel tempo un andamento di questo, di questo tipo. Quindi sarà una tensione eh, sinusoidale definita da un valore massimo V con M per in generale il seno di ωt, omega, <coughs> omega, omega la pulsazione, più una generica fase che chiamiamo Φv per la tensione appunto del generatore. In questo caso eh, l'ampiezza espressa col valore massimo, correttamente, utilizzando il valore efficace dove v rappresenta appunto il valore efficace e come abbiamo detto, φv rappresenta la fase della tensione del generatore Cosa si intende quando si parla di generatore di tensione ideale? Si intende il fatto che la tensione ai capi del generatore non cambia qualunque sia la corrente che il generatore eroga. Immaginiamo questo generatore inserito in un circuito chiuso e che, che lui eroghi una, una corrente anch'essa sinusoidale, che indichiamo col simbolo del suo fasore, i uscente nel rispetto della convenzione dei segni per i generatori dal morsetto eh, rappresentato, contrassegnato col segno più in questo caso, e in tutti i casi in cui si parla di generatori ideali, noi abbiamo che la tensione V rimane costante qualunque sia il valore della corrente erogata I. Una volta che abbiamo dato la rappresentazione nel tempo della tensione, ovviamente possiamo dare la rappresentazione della, del fasore della tensione, quindi utilizzando eh, come abbiamo detto il, come ampiezza del fasore, come modulo del fasore, il valore efficace per i vantaggi che ci dà nel, nell'analisi dei circuiti e soprattutto nel calcolo delle, delle potenze in regime sinusoidale, noi avremo che fasore della tensione V, sarà espresso in forma polare nella forma V, valore efficace, fase FI V. Discorso analogo, si può fare che per il generatore sinusoidale ideale di corrente, ripartiamo dal suo simbolo, simbolo generico che utilizziamo, in cui la freccia Indica il verso della, della corrente nel generatore. In questo caso, la tensione della corrente ai capi del generatore, che ha andamento sinusoidale, sarà genericamente del tipo IVT uguale im M seno di ωT più Φ con I, generica fase oppure, usando il valore efficace, abbiamo visto radice di 2 per i, valore efficace della corrente, seno di omega t più f con i. Il concetto di idealità del generatore rimane ovviamente eh, lo stesso espresso prima, cioè scambiando nella definizione tensione con corrente, quindi il generatore ideale di corrente manterrà costante la corrente che lui eroga qualunque sia il valore della tensione ai suoi capi, tensione ai suoi capi che possiamo indicare con la coppia di segni più e meno sempre nel rispetto della convenzione dei segni, quindi con più della tensione dove la corrente esce dal generatore, ovviamente anche in questo caso il generatore lo dobbiamo pensare inserito in un circuito chiuso affinché la corrente possa effettivamente circolare. L'espressione del fasore della corrente, anche in questo caso, sarà semplicemente I fasore uguale valore efficace I fase FI con I, sempre nella notazione polare. Se vogliamo rappresentare nel, nel piano di Gauss questi due fasori tensione e corrente per il generico eh, generatore sia esso di tensione o di corrente abbiamo una situazione di, di questo tipo il piano di Gauss con gli assi reale e immaginario se indichiamo con questo vettore il generico fasore della tensione V, in, dove quindi in questo caso quest'angolo rappresenta la, la fase della tensione FI V, se poi rappresentiamo con un altro generico fasore la corrente I, in questo caso, l'angolo di fase della corrente sarebbe questa, Ficoni. con i. Questo diagramma lo, lo dobbiamo pensare ehm, disegnato per... O per il generatore di tensione, o per il generatore di corrente, cioè questa tensione e questa corrente nel diagramma nel piano di Gauss, ovviamente, stanno a rappresentare la tensione e la corrente di uno dei due generatori. In ogni caso, quindi in ogni caso, la tensione avrà la sua fase, la corrente avrà la sua fase, che dipende dal, dal circuito nel quale quel generatore è inserito. A questo punto fra i, due, eh, fra i due fasori risulta essere presente un angolo di sfasamento questo, Φ, l'angolo di sfasamento Φ fra la tensione e la corrente dove in questo caso el, la corrente risulta in anticipo sulla tensione. Dato questo diagramma vettoriale valido, come detto, per entrambi i generatori, risulta chiaro che possiamo definire le tre potenze sinusoidali, anzi le quattro potenze sinusoidali, che abbiamo definito per questi generatori. In particolare la potenza attiva erogata sarà v per i coseno di φ, dove, appunto, come, come detto, l'angolo di sfasamento fra la tensione e la corrente è quello che compare nell'espressione nell della, della potenza poi abbiamo per quanto riguarda la potenza reattiva Q uguale V per I seno di Fi per quanto riguarda la potenza apparente S, questo sarà semplicemente il prodotto dei valori efficaci V per I, e l'ultima potenza che è stata definita la potenza complessa, sappiamo essere data nella sua rappresentazione cartesiana da una parte reale pari alla, alla potenza attiva P più J, la potenza reattiva Q. Approfittiamo di questa occasione anche per ricordare come misuriamo l'angolo di sfasamento. L'angolo di sfasamento è quello fra la tensione e la corrente, quindi operativamente dobbiamo, per capire soprattutto il segno dell'angolo di sfasamento dobbiamo eh, ricordarci che è l'angolo che, che noi dobbiamo percorrere per eh, far ruotare il vettore della corrente fino a sovrapporsi al vettore della tensione. Nel, eh, Nell'esempio grafico fatto quest'angolo di sfasamento quindi che io devo percorrere per far ruotare il vettore I fino a sovrapporsi al vettore V è a questo orientamento, quindi è percorso in senso orario, e quindi e quindi l'angolo di sfasamento Φ è negativo. E questo è vero ogni qualvolta la corrente risulta essere in anticipo sulla tensione. Nel caso eh, opposto, in cui la corrente sia in ritardo sulla tensione, quindi se noi abbiamo un, un diagramma vettoriale che qua facciamo rapidamente, in cui abbiamo il vettore della tensione V è, il vettore della corrente I, questa volta con I in ritardo, l'angolo di sfasamento è questo qui, sempre phi, l'angolo compreso tra i due vettori, ma questa volta per ruotare il vettore I fino a sovrapporsi al vettore V, quindi per percorrere l'angolo phi, devo ruotare in senso antiorario e quindi l'angolo di sfasamento fi sarà positivo. Non sbagliare il segno dell'angolo di sfasamento è importante nella determinazione della, della potenza reattiva, perché la potenza, mentre il coseno di fi per angoli compresi fra 0 e pi greco mezzi o fra 0 e meno pi greco mezzi, rimane comunque positivo e quindi la potenza attiva eh, sarà sempre positiva se stiamo rispettando il, le convenzioni dei segni per i generatori, quindi si tratta di potenza effettivamente erogata. Per quanto riguarda la potenza reattiva possiamo avere, avere per lei o segno positivo in caso di potenza erogata di tipo induttivo o segno negativo nel caso di potenza reattiva di tipo capacitivo che può essere anche interpretata come potenza assorbita in questo caso dal generatore in quanto il suo valore appunto è negativo.